Allora, ciao a tutti, riprendo questo mio vecchio articolo sul blog Pi Grec Infinito che riguarda l'esportazione di XF3D, perché ultimamente mi sono rivolte molte richieste. Guardate che c'è qua, ci sono molte richieste. Allora, io ho scaricato dalla portale della regione toscana un LIDAR, <coughs> l'ho scaricato e ora vediamo come esportare le curve di livello in 3D farò rivedere questi due metodi il primo metodo è l'esportazione quindi da progetto esportazione DXF il secondo metodo farò vedere quello salva con nome e quindi esportiamo in DXF ok quindi qua siamo in QGIS vado ad aprire mh, vado ad aprire un attimino il file che ho scaricato eh, perdonatemi eh, il file che ho scaricato f -f -f si trova su download un attimino mi sto guardando nel secondo monitor e allora siamo qua secondo monitor questo qua ecco qua questo è qua il file Questo è il file, lui mi dice che non ha sistema di riferimento, ma noi sappiamo che è un 3003, ok, ed eccolo qua: la bella trasformazione, ok, va bene. E questo qua è il nostro. Facciamo oh, tutto schermo: così, e allora ehm, qua un attimino lo tematizziamo. Eh, lo tematizziamo questa barra qua se ne va nell'altro nell'altro schermo se ne va che strano e eh, allora eh, facciamo così eh, classifica va benissimo così Ora allora, da questo qua estraiamo le curve di livello Curve, cerchiamo curve, curve di livello ed eccolo qua. Qua c'è un errore che devo segnalare, qua vettore in ingresso, no, queste sono curve di livello, quindi queste sono solamente dei, eh, dei raster e eh, non delle curve, dei vettori. Allora questo è l'unico vettore che è questo, quindi potrei prenderlo e portarlo qua, la banda 1 va bene, qua ci mettiamo 50 metri elevazione e quello dobbiamo spuntare in questo parametri avanzate come vedete qua produce il vettore 3d ok esegui e in qualche secondo eccolo qua chiudi creato le curve di livello un attimino queste curve facciamo nere purtroppo tutte tutto il resto delle finestre si vede dall'altro monitor, devo studiare e capire perché allora fatto ciò questo qua segno anche il sistema di riferimento perché qua non ce l'ha quindi questo qua sappiamo che è un 3.300 ok ora ce l'ha fatto ciò questo qua lo spengo vado a vedere se sono veramente delle curve 3d basta prendere la i e selezionarne uno e andare a vedere qua mm, non, non questi d e f, questi sono degli attributi alfanomerici, bisogna andare su derivato x, y, z, quindi sono 3d. Fatto ciò, un altro metodo potrebbe essere quello di stazionare, qua non lo fa vedere, basta andare su proprietà del, del layer e su proprietà andate a vedere qua linea, multilinea string z. Ok, fatto ciò, ora esportiamo progetto tutti i menu, non li fa vedere i doppi menu progetto esporta mm, comunque è da nuovo qua progetto, eh, poi si va su uh, importa, esporta esporta come DXF anzi questo proprio lo devo fare vedere e intanto non posso andare nel secondo monitor ormai è così, mi dispiace ma allora da qua ehm, andiamo su esporta importa in DXF. ecco qua esce questa qua e qua basta, basta dare solamente da qua eh, il percorso di output già l'ho fatto ed è questo il primo ok annulla quindi questo già l'ho fatto qua l'unica cosa è che mi può annullare il 3d forza, risultato 3D, ma se è 3D, 3D e 3D rimane. L'altro modo è quello di andare su, qua, sul, sul layer, tasto destro, e gli diciamo esporta elementi. Esporta elementi, salva vettore come, compare così, qua gli diamo un percorso, vedete qua è xf e questo qua è xf salva, ok, e qua, se non vi fidate di automatico, e qua non si vede neanche e qua andate su linea Linea string e qua questo, questa parte quasi attiva e qua vedete qua dimensione z fatto ok ed è tutto fatto andiamo a vedere il nano cad io utilizzo nano cad ecco qua nano cad andiamo a vedere e allora queste qua sono i due file questo qua è il primo quello con esporta lo rilascio qua e zoom tutto ed ecco Queste sono 3d visualizza orbita come vedete sono 3d sono 3d ok e questo è il primo, questo no, andiamo qua nel secondo, che è salva, zoom tutto, siamo qua sempre, visualizza, orbita,